Ora eh, passiamo all'altra mozione, mozione urgente Rocca Brivio presentata ai consiglieri di Pasquale di Gangi Falmo, illustra? E eh, illustro io, Presidente. Prego, consigliere di Gangi. Eh, grazie, buonasera a tutti. Allora, leggo velocemente la mozione. Allora, mozione urgente Rocca Brivio, premesso che la legge regionale 7 del 2016 delinea le politiche regionali in materia culturale, stabilendo la definizione degli Ecomusei ai fini della presente legge, per Ecomusei si intendono istituzioni culturali costituite da enti locali in formula singola e associata, associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, che assicurano all'interno di un ambito territoriale definito e con la partecipazione attiva della popolazione, delle comunità locali, di istituzioni culturali, scientifiche e scolastiche, di enti e associazioni locali, le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio. In data 21 dicembre 2019 è stato presentato ufficialmente dal Costituito Comitato l'Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili. Riconoscendosi nella missione del Comitato, che ha come scopo lo sviluppo dell'ecomuseo attraverso azioni rispettose, discrete e sostenibili volte alla riqualificazione di cose, luoghi e memorie nel rispetto delle legittime esigenze di vita e lavoro della popolazione residente, ad attivare percorsi culturali di conoscenza, visita e fruizione del territorio, appoggiandosi a quanto già esistente ed operante sul territorio medesimo, ad opera di associazioni, istituzioni comitati, esercizi commerciali in linea con le finalità e lo sviluppo di costruzione ecomuseale. Che il comitato identifica un territorio contraddistinto da caratteristiche paesaggistiche, ambientali, socio-economiche, storiche e di identità culturali proprie ed omogenee, territorio che parte come inizio dall'arco di Porta Romana e si snoda lungo i comuni presenti nelle due grandi arterie, via Emilia e Paulese. Considerato che il Comitato non ha fini politici né scopo di lucro come precisato nello Statuto legato alla presente mozione di cui è parte integrante, tutto ciò premesso e sottoscritti i consiglieri chiedono che il Comune di San Donato Milanese aderisca al Comitato per l'Ecomuseo della Vettabbia e dei Fontanili non comportando tale atto il pagamento di una quota associativa per il Comune di San Donato Milanese. E che la seguente mozione sia discussa nel prossimo consiglio comunale. Ecco, eh, ho letto brevemente il testo della mozione. Ehm, lo, eh, cioè abbiamo, abbiamo dato il, il titolo come mozione urgente, ero abrivio. Non per, una, per un errore, per uno sbaglio, ma per legare eh, le due cose perché ci sembrava esemplificativo di come un, un, uno strumento come quello dell'ecomuseo potesse essere eh, utile eh, alla, alla causa di, di Rocca Brivio, che è una, diciamo, una, una situazione a cui, che sta a cuore a tutti, eh, come è stato dimostrato recentemente dalle, dalle varie iniziative che si sono svolte. Quindi eh, chiarisco che eh, non, non ci sono, non c'è una, una contraddizione su, sulle cose che sono, che sono state presentate. Era proprio una nostra volontà quella di eh, presentare l'ecomuseo e legarlo a qualcosa di, eh, diciamo di contestuale che potrebbe essere appunto. Salvare una, un bene che, che sta a cuore a tutti, come Rocca Brivio. Eh, ci tengo anche a, a dire che eh, il, ritengo eh, questa, questa, questo strumento che è stato, prese, cioè, è stato presentato e cui, di cui avete eh, la, lo statuto allegato, quindi potre, si, potre, si può approfondire esaustivamente la natura, della, la natura del, del comitato perché ritengo che eh, vada proprio nella direzione di, del concetto di bene comune questa eh, questa iniziativa. Il, se intendiamo per bene comune eh, coinvolgere, interessare il più, ampio, il più ampio numero di persone possibili ad un'iniziativa, ad, un ad, una, ad una volontà di, di governo. Eh, dico brevemente che eh, se qualcuno non sa che cos'è l'ecomuseo, che eh, l'ecomuseo è qualcosa... Eh, che è legato al territorio che ha l'obiettivo principale quello di mettere in rete tutti i soggetti che ne fanno parte e non si sovrappone ad, a nessun'altra realtà esistente. Ad esempio potremmo pensare al parco agricolo o a, eh, ad, altri, ad altri al parco agricolo su milano oppure ad altri eh, enti come o i progetti come la smart land eh, ha il compito questo soggetto di avvalorare qualsiasi realtà è un contenitore che si che racchiude e vuole farsi il portavoce eh, nei confronti di soggetti eh, come la può essere la comunità europea la regione lombardia città metropolitana quindi soggetti eh, extraterritoriali per proporre progetti e ottenere eh, eh, risorse che non potrebbero mai essere elargiti eh, ad un'associazione o un comitato locale quindi mh, mi sembra veramente qualcosa di utile e eh, che può servire a tutti e l'esempio concreto potrebbe proprio essere quello di aderendo a, a ad un soggetto come l'ecomuseo quello di dare diciamo un contributo al, a salvare eh, una una, un bene come Rocca Brivio. Ecco, per il, per il momento concludo il mio intervento. Grazie. Grazie mille a voi. Consigliere Paiano, prego. Buonasera a tutti, eh, ai, ai presenti e a chi ci segue da casa. Eh, prendo la parola sulla questione Rocca Brivio, in tutta franchezza, eh, il consigliere Di Gangi ha spiegato oh, eh, il motivo della mozione Rocca Brivio. Per le due cose, io quando l'ho ricevuta, mi sarei aspettato. Quantomeno, all'interno del testo della mozione, qualche indicazione su quello che è Roccabrivio: no, anche perché. Eh, Molti lo sanno, però qualcuno non sa che cosa sia Rocca Brivio. Poi come proposta, mozione urgente, Rocca Brivio. Quanto meno mi sarei aspettato una proposta per fare qualcosa invece eh, su Rocca Brivio. Invece eh, niente, si parla soltanto eh, che si è costituito un, com un comitato promotore presentato circa un anno fa, con nome Ecomuseo della Vettabile dei Fontanili e della missione del Comitato dell'identificazione del territorio e quant'altro. Allora, io mi chiedo a questo punto perché aderire. È vero, come spiegava adesso il consigliere Di Gangi, eh, la natura del Comitato va nell'azione del bene comune, che non si sovrappone ad altre realtà già esistenti, ma io so che eh, per quanto riguarda eh, la situazione nostra, eh, come comune del sud Milano, facciamo già parte del parco agricolo, che ha un territorio ben definito, con regole ben definite, per la salvaguardia del territorio e delle infrastrutture presenti, compreso anche gli edifici. C'è anche il Parco della Vettabia, che ha sede di fronte all'Abbazia di Chiaravalle e che funziona da anni benissimo, con visite guidate ai mulini presenti in zona, lo studio delle marcite e la possibilità di fare passeggiate in qualsiasi momento. C'è un'associazione Roccabrivio che esiste dal 68, che per diversi anni e con l'associazione che era adesso del Veneto adesso non mi viene, ma io avevo colui che gestiva quell'associazione lì Roccabrivio, era un mio collega, il professor Berlasso, Filippo Berlasso, che era anche un padre di questa congregazione, e, e, e che ancora esiste l'associazione Roccabrivio, che ha organizzato proprio un incontro sabato scorso per cercare di salvaguardare il, la situazione e salvare Roccapivio dalla vendita. Poi eh, il Comune fa parte, rientra già nella Smarland, la cui rete fornisce già supporto. Allora, adesione ad un consigliere, altro... Consigliere, le chiedo di andare a conclusione perché... Sì, sì, con sì, sì, sì, sì, per la valorizzazione del territorio. No? Perché aderire? Al momento, da quello che sappiamo, solo il comune di Pantigliate ha aderito. Come mai Melegnano, che avrebbe più interesse, non ha aderito? Come mai San Giuliano ancora non ha aderito? Eh, nel 2019, l'8 aprile, noi come eh, Commissione Affari Cultura, Affari Generali, Proprio il consigliere di Pasquale esprimeva le proprie perplessità in quanto tutte le iniziative del, di Roccabrio si svolgono nel comune di San Giuliano. Consigliere, chiuda per favore. Non entro, ho chiuso, non entro nel merito dello statuto, perché ognuno fa il sopra, però ci sono dei punti, in particolar modo l'articolo 9, che andrebbe proprio rivisto a mio parere. Ecco perché io dico come consigliere e anche credo come partito, bocciamo l'adesione. Poi eh, l'Ecomuseo si può sempre fare. Grazie. Grazie. Consigliere Raffalbo, prego, a lei la parola. Grazie. Allora, io immaginavo, e eh, in effetti eh, mi è stato come dire, ho avuto la prova del 9 adesso, insomma, un pregiudizio nei confronti di questa mozione. Eh, vuoi perché eh, dipende anche da chi le presenta le mozioni, no? Quindi questo sarà sandir. Lo abbiamo detto l'altra volta: no? che diciamo, anche proponessimo la cosa più. Um, come dire più valida di questo mondo se la propone tizio e come dire in sé o per sé non valida <ride> e quindi da bocciare per cui si trovano tutte le motivazioni voglio dire è cascato la meteorite eh, è, è piovuto eh, domani e mercoledì insomma e, e tutte queste sono ragioni per cui bisogna bocciare. Allora, qui si sta chiedendo una cosa molto semplice. Si sta chiedendo al Comune di San Donato, al di là di quello che fanno gli altri, noi lo chiediamo a San Donato, non è che io vado a vedere che fa uh, San Giuliano. Cioè, allora questo varrebbe uh, da dire per tante e mille cose, voglio dire, perché il Comune di San Giuliano fa il bando per, per trovare i vigili, il Comune di San Donato non ha aderito a quel bando insieme a Peschiera. Ma questo è un altro discorso, perché noi come dire andiamo a vedere che fanno gli altri a seconda della convenienza. Qui si sta chiedendo una cosa molto semplice, ripeto, ma tanto sappiamo che c'è un pregiudizio e quindi eh, il PD, che siccome è eh, l'unto del Signore e quindi ha ah, la maggioranza, decide che eh, così eh, non va bene e, e, e basta, cioè non c'è storia. Eh, Stai sta parlando semplicemente dell'ecomuseo della Rettabbia Fontanini, non va bene il, il nome Niuris, il, il nome della mozione, cambiamolo. Se è d'accordo anche il consigliere di Gangi e il consigliere di Pasquale, se quello è il problema cambiamo e mettiamo mozione, ma l'ha spiegato il consigliere di Gangi per quale motivo è stato uh, da, dato quel nome. Ma se non dovesse andare bene quello, mettiamo muse, eh, mozione, per l'adesione la, all'ecomuseo della Vettabbia e dei fontanili. Si sta chiedendo, ripeto, una cosa molto semplice, un'adesione da parte del comune ad un ecomuseo che è come dire un, un insieme, abbraccia diciamo, un insieme di territori e racconta la storia di questi territori, un territorio molto ampi che vanno appunto da, da Milano, addirittura partono da Porta Romana, e si snodano lungo tutto il sud-est, sulla via Emilia, sull'asse della via Emilia, fino a Vizzolo a Predabissi e sulla paollese fino a Zelo Persico. Eh, cosa vuole fare? Vuole fare evidentemente cose diverse da quelle che, eh, degli enti che già eh, esistono, mh, appunto a proposito del parco agricolo. Uh, ha un intento più storico, culturale, che vuole raccontare e valorizzare i territori, quindi raccontarne la storia e uh, diciamo le caratteristiche uh, culturali eh, che poi, voglio dire, mh, si snodano, eh, si declinano, anzi più che si snodano, si declinano a seconda dei territori in, in varie accezioni. È una ricchezza, cioè noi dobbiamo... Come dire, ehm, fare, dobbiamo, eh, dovremmo, anzi, utilizzo il condizionale, dovremmo essere ehm, aperti rispetto a tutto ciò che un territorio può, eh, può arricchire. Cioè Io rispetto avevo... a tutto quello che può... Prego? Esaurito il tempo se può Sì, andare... allora termino la frase. Eh, dovremmo essere favorevoli a tutto ciò che è un arricchimento. Uh, All'adesione del al Comune di San Donato rispetto a questo, a questo museo non toglie assolutamente nulla a quello che fanno gli altri enti. È un'adesione che non, ha, uh, non comporta alcun impegno economico. Io vi chiedo di superare, ma tanto lo so che come dire, è un... sono parole al vento, le mie perché avete già deciso che ci sono dei pregiudizi, probabilmente, ripeto, dovuti a chi presenta la mozione. Questo spiace molto, spiace molto perché non siete andati all'interno eh, del nel merito della, della cosa e perché, ripeto, non bisogna mai voltare le spalle e dire di no a tutto ciò che può essere un di più. È un arricchimento culturale, storico e eh, che dà una lettura ancora più ampia del nostro territorio. Spiace molto. Grazie. Grazie mille. Consigliere Di Gangi per la replica, prego. Sì, grazie. Io capisco le, le obiezioni che sono state presentate e ehm, le rispetto. Io cre credo però a questo, che soprattutto alla luce di quello che ci è capitato quest'anno e in questi mesi, una cosa ci insegna eh, quello che è successo. Che non bisogna eh, rimanere chiusi nel, nel proprio piccolo ma se c'è una possibilità di, di uscire di ricostruire di, di salvare quello che eh, magari ci, a noi eh, può interessare eh, eh, la cosa migliore la cosa più di buon senso è quella di mettersi insieme e, e l'ecomuseo ha proprio questo Senso da quello che eh, capisco io e ho capito io dal, dall'intenzione dei fondatori, proprio quello di mettere insieme tutte quelle associazioni che anche prima il consigliere Paiano elencava per non fare in modo che ognuno vada per sé, fare in modo che sia eh, una rete, un, un qualcosa che possa valere e contare di più proprio per salvare quello che ancora eh, a nostra cuore. Eh, Roccabrivio eh, ha un elenco di fallimenti che lo conosciamo tutti. Mi, mi sembrava che le, le due cose si sposassero bene: cioè l'idea di poter creare, cioè di poter avere una, un soggetto come l'ecomuseo che mettendo insieme un territorio molto più ampio di quello oggi a cui su cui Roccabrivio oggi insiste che erano i tre comuni per intenderci San Donato, San Giuliano e Melignano potrebbe essere veramente la chiave, può essere la chiave di volta per fare in modo che questo bene invece possa interessare una comunità molto più ampia di persone che magari lo ritenevano un bene completamente come dire non importante ma questo Rocca Brivio è solo un esempio quante altre cose che noi non conosciamo neanche potrebbero essere salvate con lo stesso meccanismo? Quindi io vedo qualcosa di positivo, vedo qualcosa di, di, di, di in più, non in meno. Non si vuole togliere niente a nessuno, alle, ai vari soggetti, alle varie enti, alle varie associazioni che già esistono. Anzi, credo che sia proprio uno sforzo di mettere tutto insieme, di mettere tutto insieme. Grazie. Grazie mille a lei. Consigliere Mannucci, prego. Grazie, Presidente. Allora, stasera è la sera delle domande per me. E ancora una volta chiedo l'assistenza del segretario comunale. Ma se ho capito bene, noi chiedi, la, la mozione chiede di aderire ad un'associazione. Ma può un comune aderire a ad un'associazione? Io a memoria ricordo che il comune patrocina un'associazione. O, e soprattutto anche vorrei capire prima di potermi impegnare su questa, su questa mozione favorevolmente o negativamente e capire eh, quali competenze abbia nel senso, nel senso che eh, mi risulta non mi risulta facendone parte anche della commissione affari generali che questa associazione sia iscritta come soggetto individuale all'albo delle associazioni. Mi pare di capire che sia un contenitore più ampio, all'interno del quale c'è questo dipartimento dell'eco-museo, al quale il comune dovrebbe a un certo punto aderire. A che titolo e per far cosa? È un'adesione gratuita o è un'adesione che impegna finanziariamente l'ente su qualche cosa? Su questo non mi è chiaro, lo chiedo assistenza al segretario comunale e se anche eh, il, il collega consigliere di Gangi mi vuole illuminare, io eh, queste cose non le, ho, non le ho sinceramente capito. Chiedo bene, grazie. Questo lo, lo, lo... era un intervento. Um... Sull'iscrizione mi sembra confermo quello che ha detto lei il consigliere Mannucci. Se il segretario invece vuole rispondere alla domanda tecnica sul, sull'adesione, sulla caratteristica di adesione o meno, ringrazio per il supporto. Allora, ben può il comune aderire? Flavio non può, adesso. ad una successione, lo sento, il comune San Donato ha dato la sua adesione ad ANCI che è un'associazione l'importante è che le finalità dell'associazione combacino con le finalità del comune quindi l'interesse dell'ente dei cittadini ad aderirvi ok grazie mille consigliere Alessandrini prego Deve attivare l'audio? No, deve attivare l'audio, consigliera? Prego, perfetto. Grazie, Presidente. Allora, in questa mozione, il titolo è Mozione urgente Roccabrillo, che è un gran problema. Speriamo risolvibile nel tempo. Poi dopo, eh, invece leggendo attentamente, eh, si parla di... Eh, questo comitato non ha fini politici né scopo di lucro come precisato nello statuto allegato alla presente mozione e poi eh, questo comitato del Museo della Rettabile dei Fontanili non comporta nessun pagamento di quota associativa. Dunque io volevo dire che la cosa mi affascina perché quando ho studiato i Fontanili qui eh, in Lombardia mi sono imbattuta nella... Nella, nella fondazione di Milano, che Milano è una città sacra, celtica, non so di preciso dove, comunque è stata fatta sull'incrocio di due fiumi, di due fiumi che poi saranno diventati, non so, dei canali o qualcosa del genere. No? E quindi, eh, ah, e poi ancora un'altra cosa molto interessante che fino agli anni 50 eh, Milano era un porto fluviale, il che è di un fascino incredibile. Quindi per me tutto quello che riguarda l'acqua, la riscoperta dell'acqua, l'associazione di Milano all'acqua, che in realtà è una, è una città molto, così, che ricorda, non simile, ma che ricorda Venezia, eh, per me eh, dovrebbe essere tenuto in giusta considerazione, anche perché in questo eco museo eh, potrebbe correre eh, delle piste ciclabili estremamente affascinanti e belle. Eh, e così salutare, quindi sono favorevole. Grazie. Grazie mille a lei. Consigliere Vassallo, prego. Grazie Presidente, io veramente non capisco come si faccia a essere eh, contrari alla richiesta di aderire a un ecomuseo. Voglio dire, l'ecomuseo è uno strumento che Regione Lombardia mette a disposizione dei, dei territori per poterli così valorizzare, inserire all'interno di, eh, di una rete di altri ecomusei. Non è una cosa che nasce ieri, cioè, sono già 15 anni che ci sono gli ecomusei in, in Regione Lombardia, ne abbiamo anche in provincia di Milano, ce ne abbiamo già degli esempi. E per capire cos'è basta andare sul sito di Regione Lombardia sotto la sezione Ecomuseo, andare a vedere quali sono gli Ecomusei eh, riconosciuti in provincia di Milano, vedere, entrare direttamente da lì eh, nei siti internet di questi, di questi Ecomusei e vedere eh, le attività che organizzano, vedere eh, da, da chi sono patrocinati. Eh, molti e eh, ovviamente operano grazie al patrocinio di alcuni comuni che si sono spesi per valorizzare il loro territorio. È un progetto quello dell'ecomuseo che mette in rete quindi non replica le funzioni, cioè nell'ecomuseo in sé possono partecipare la Smart Land, possono partecipare i vari comuni, le varie associazioni Roccabrivi o piuttosto che eh, altre, altre strutture che possano essere inserite al loro interno ma fa da collettore da aggregatore eh, e quindi è un, uno strumento in più che abbiamo per valo valorizzare il territorio, uno strumento in più che necessitiamo per valorizzare anche una struttura come Roccabrivio, che eh, deve in qualche modo riottenere eh, una, una sua visibilità una sua economicità anche all'interno di magari di, di alcuni progetti che possano ridarle, eh, ridarle interesse per eh, una corretta gestione anche di questo bene. Eh, io ho saputo che eh, questo tema comunque, indipendentemente da quello che vuol fare il Comune, eh, si può andare avanti e richiedere l'ecomuseo anche da, come associazioni, quindi anche senza... senza avere il, il patrocinio del comune, si può andare avanti in questa battaglia, ci sono dei requisiti che le associazioni devono seguire per ehm, ottenere il riconoscimento da Regione Lombardia, mi sembra ridicolo che le associazioni si debbano battere senza l'aiuto del comune per vedere riconosciuta una realtà sul quale il comune dice a parole di, di volersi impegnare. Lo trovo veramente assurdo, per fortuna anche in Regione Lombardia Forza Italia ha preso a cuore l'argomento con il capogruppo di Forza Italia e Regione Lombardia Gianluca Comazzi che eh, si farà anche lui eh, promotore di questa iniziativa in consiglio regionale. Eh, mi sembra assurdo che dobbiamo scavalcare il comune per ottenere eh, un riconoscimento di questo tipo ma lo faremo se non avete l'intenzione, eh, eh, visto che avete dimostrato l'incapacità di trovare una soluzione per, per Roccabrivio, ci proveremo per via traverse, ci proveranno i cittadini autonomamente eh, spendendosi con come, come un'attività di volontariato che alla fine beneficeremo tutti è un peccato veramente eh, non, non aderire non partecipare, non grazie. favorire questo tipo di iniziative grazie presidente grazie mille a lei Non vedo, altri iscritti, eh, non vedo altri iscritti a parlare. A questo punto chiedo gentilmente al segretario di porre in votazione la mozione. Allora, chi contrario. Ok. Il segretario deve attivare l'audio. Sargenti? Contrario. Alessandrini? Favorevole. Barone? Barone Allora, riprendiamo dopo biglino contrario braccolino contrario calculli. calculli calculli un secondo calculli no hanno dei problemi in segreteria un se... Adesso allora lo ritroviamo. Di Gangi, favorevole. Di In Gianna, contraria. Di Pasquale, favorevole. Falvo, favorevole. Rossi, contrario. Gazzola, favorevole. Mannucci, astenuto. Nodari, per... contrario. Aiano, contrario. Pasqualini. Contrario. Polli. Favorevole. Ma cosa? Eh, contrario, scusa, contrario. Puliti. Contrario. Cattura che mi ha messo in casa. Ubertini. Ubertini. Contrario. Bassallo. Favorevole. Volpi. Contraria. Uoche. Contrario. Calculli, contrario. Barone, Calculli, contrario. È, è. Barone è collegato? Bellissimo, eh, ma non c'è venuto. Il segretario può riattivare l'audio. Barone? No, non lo vedo proprio collegato bene sei favorevoli un astenuto 15 contrari ok la mozione viene respinta quindi a questo punto passiamo all'ordine del giorno